Quando Talena viene svegliata dai rumori al piano di sotto, una porta sbattuta, il vociare dei garzoni, passi nei corridoi, Daren è già ripartito da un pezzo. «Lo rivedremo», le assicura il maestro notando la sua espressione desolata. «Non le permette di attardarsi». Le annuncia che il loro viaggio prenderà una diversa direzione a causa di imprevisti legati a doveri a cui purtroppo anche i magi devono attenersi. Questa è tutta la spiegazione che le viene data, ma la ragazzina sa farsela bastare. Dopotutto la sera prima ha sentito abbastanza e più la mattinata prosegue più si convince che Gil l'abbia capito ed abbia solo finto di crederla addormentata. Non sembra, tuttavia, in collera con lei, anzi l'impressione è che sia di ottimo umore. Lasciano la locanda dopo la colazione più unta e abbondante che Talena abbia mai divorato, e le sembra per qualche tratto di sentirlo canticchiare. Dal crocevia parte una fitta trama di sentieri debitamente segnalati. Talena nota solo adesso le indicazioni scritte in lingua comune del Danturas, elfico e nanico, oltre ad alcuni simboli che non riconosce. Il maestro la guida verso nord-ovest in direzione quasi opposta alla landa desertica che avrebbero dovuto attraversare per raggiungere Baragzà. È una giornata fredda, ma il cielo è sereno e l'occhio di Anor sembra seguirli con benevolenza. Che incredibile differenza rispetto al cupo grigiore della foresta di pietra, il ricordo la inquieta ancora. Il paesaggio a nord-ovest non può certo definirsi lussureggiante, ma la vegetazione via via si infittisce, la strada diventa lastricata e gli incontri si fanno più numerosi. Una famiglia di commercianti di sale accetta di dare loro un passaggio sul proprio carro in cambio di qualche notizia dal sud. Il maestro racconta e a sua volta si fa dare informazioni sul loro mestiere e soprattutto su come debbano costantemente difendere le saline a sud di Enmar da bande di scapestrati provenienti dalla Cruz. Talena non sa molto di pirati, ma ci sono nomi che la terrorizzano e che pensa sia meglio non pronunciare. Il ritmico ondeggiare del carro ed il panorama sempre un po' uguale la inducono a scivolare di nuovo nel sonno, e quando il maestro la scuote non sa neanche quanto tempo sia passato, ma sono fermi sulla riva di un fiume il cui gorgogliare sembra il suono di cento risate infantili. I cavalli stanno bevendo avidamente, ed anche la ragazzina sente la bocca un po' impastata ottiene il permesso di riempire una borraccia e mentre immerge le mani nell'acqua fredda al punto da intorpidirle le dita, si accorge che una stranissima nuvola si è delineata in lontananza. No, non è una nuvola, sebbene dalle nuvole sia emersa. Lena non riesce a credere ai propri occhi, ma deve realizzare che l'enorme massa in avvicinamento ha i contorni di un'isola che fluttua ad un'altezza impossibile, leggera come una lanterna di carta. La bambina strizza gli occhi e scuote la testa per accertarsi di essere sveglia. Ora si sente anche un suono, come l'ululato di un vento impetuoso. Maestro, lassù! Talena reprime l'istinto di scappare e si limita a rifugiarsi all'ombra dell'elfo, che sta evidentemente valutando la situazione. Mentre i loro due compagni di viaggio, terrorizzati, si affrettano ad assicurare il bagaglio e li invitano a salire sul carro. La ragazzina sta per arrampicarsi sul retro, ma la mano di Gil è ferma e calda sulla sua spalla. La trattiene. I venditori di sale, dopo breve insistenza, lanciano il carro a tutta velocità nella direzione opposta all'isola e spariscono in pochi minuti. Il gigantesco ammasso galleggiante proietta su di loro un'ombra allungata ed arriva a nascondere il sole. Poi, con uno stridio acuto e una vibrazione che raggiunge le viscere della terra, si ferma. proprio sopra le loro teste. Talena non sa se sentirsi impaurita, e certo le gambe le tremano ben bene, o sopraffatta dalla meraviglia. Considerando che il maestro non ha manifestato alcun cenno di nervosismo, propende per la seconda possibilità, mentre col naso all'insù cerca di imprimersi nella mente ogni linea di quella miracolosa costruzione. Non sono passati che pochi secondi, quando sulla superficie inferiore dell'isola, che a un occhio inesperto sembra di semplice pietra, si delinea una grossa crepa che va a disegnare una forma quadrangolare. Talena scatta, certa che qualcosa stia per precipitare. Ma Gil la afferra per il colletto e le impedisce di allontanarsi. Maestro, che fai? Non vedi? Sta per cadere qualcosa e se cade ci schiaccerà! La bambina scalcia con energia, ma dall'interno della maschera una risata ha il potere di farle sentire le gambe improvvisamente pesanti. «Oh oh, oh. non sta accadendo nulla, guarda bene, ci stanno aprendo un passaggio». L'elfo si porta due dita alla fronte e poi sul cuore, il gesto che per il suo popolo è un silenzioso ringraziamento. Prima che Talena possa chiedersi a chi si è rivolto, una vampata calda li avvolge, insieme a un fascio di luce bianca che la costringe a chiudere gli occhi e a stringersi forte al maestro. Per qualche attimo si sente risucchiata verso l'alto, per poi galleggiare come immersa in un fluido più denso dell'acqua, ma non osa guardare si concentra per respirare. Per fortuna il disagio ha breve durata. L'istante successivo i suoi piedi stanno toccando un terreno piuttosto soffice, un venticello fresco le scompiglia i capelli e la luce è tornata naturale. Si trovano adesso all'interno di una cittadella dalle mura di pietra bianchissima. Ci sono viottoli, casupole fontane zampillanti. Due uomini abbigliati in modo simile, con tuniche grigie fermate sulle spalle da ornamenti di cuoio e pergamene tra le braccia, stanno percorrendo una strada lastricata, poco lontano. Rivolgono loro a malapena un'occhiata. C'è anche una donna ad alcuni metri da loro. A braccia tese ed occhi chiusi, pronuncia parole in una lingua che Talena non conosce e le sue mani sono circondate dalla stessa luminosità che li ha avvolti mentre la forza misteriosa li sollevava fin lassù. Gradatamente il bagliore si affievolisce e scompare, la donna tira il fiato e li raggiunge con passo rapido. «Vedo che Baragza sta risparmiando sui mezzi di trasporto», esclama con voce squillante, un'occhiata agli stivali impolverati di Ghile e un sorriso tanto ampio da deformarle le guance. «Mi tengo in forma, sempre chiuso nella torre diventerai Gobbo», la risposta del maestro ha una nota ugualmente scherzosa. E sarebbe un peccato, non mi vergogno di dirtelo. È bello rivederti così presto. La donna scoppia a ridere e abbraccia Gil con un calore tutto umano. Dalena, seppur spaesata, non può che notarne la figura sinuosa. Sulla schiena le piovono riccioli color dell'ebano e anche gli occhi sono scuri mentre la carnagione è chiarissima. Terminato un po' a malincuore l'abbraccio, la donna si rivolge anche a lei. Piccola, chiudi la bocca. Qui ci sono un sacco di moscerini. Benvenuta Itenos. Invece di seguire il consiglio, la bambina spalanca anche gli occhi. Nelle storie narrate da suo padre, Itenos, l'isola dei Sapienti con la sua enorme biblioteca e l'oracolo di Skelos, appariva spessissimo, ma non aveva mai creduto che un giorno l'avrebbe vista con i suoi occhi. Grazie. Prova a dire, ma la sua voce è talmente incrinata dall'emozione che non le sembra la sua. La donna le stringe la guancia tra i polpastrelli e fa un po' su e giù. So col morale, sei al sicuro. Visto che il tuo maestro ha smarrito l'educazione, presentiamoci da sole. Io sono Nura, sovrintendente del reparto di filosofia nella biblioteca di Tenos. Qui i nostri titoli dipendono da quello che studiamo. E tu sei? Talena, figlia di Talos. E cosa facevate tutti soli in riva al fiume? Si rivolge ad entrambi ed è il maestro a intervenire. La domanda è come mai siete qui voi? Conosco piuttosto bene il vostro percorso abituale e dovreste essere molto più a nord. Nura si fa un po' più seria, all'improvviso sembra in imbarazzo. Ordine dell'oracolo, le sue richieste sono talmente rare che non possiamo certo metterci a discuterle. Davvero? Ha parlato? Oh sì. Qualcosa di importante? Direi di sì. Ha chiesto lei che venissimo a prendervi. Persino il maestro sembra spiazzato questa volta. Talena nota le sue spalle irrigidirsi e questo la rende inquieta. Nura accenna col mento ad una via perfettamente lastricata che si insinua tra il grande palazzo che dovrebbe essere la biblioteca ed un altro edificio molto più modesto. Credo anche che sia meglio non farla aspettare troppo. Vedendo per la prima volta l'esitazione di Gil, Talena si sente svuotata di forze. Non sa come riesce a muovere le gambe per seguirli. Nura li precede. Sei preoccupato, grande mago? La sente chiedere con aria a metà tra il serio e il faceto. La maschera del maestro è fissata verso il lastricato. Un lungo lasso di tempo trascorre prima che risponda. L'oracolo non esprime desideri. Non dà ordini. Osserva la verità. E mi chiedo perciò cosa possa volere da me. Non ha ancora finito di parlare che il viale presenta una svolta. Ed una volta superata questa, davanti a loro si distende una spianata. Sembra il luogo di un'esplosione recente. Talena si pietrifica. Gil quasi le inciampa addosso. Ma... questo? Questo è un luogo di memoria. Taglia corto Nura. Ogni sapiente sa che non c'è futuro senza il ricordo di ciò che è stato. Quindi, qui, conserviamo la traccia di ciò che non dovrà mai più accadere. La bambina si sente come mancare il terreno sotto gli stivali. Le parole di suo padre emergono vivide come se gliele stesse sussurrando all'orecchio in quello stesso istante. Il bagliore, la pazzia della grande maga che lo provocò, il processo, la quinta maschera. La quinta maschera! La bambina alza gli occhi sul maestro come se lo vedesse per la prima volta. Gil, il numero 5. Come ha fatto a non mettere insieme le fila prima di quel momento? Vorrebbe fermarsi a riprendere fiato, ma Nura non gliene lascia la possibilità. Tre donne partirono per un viaggio periglioso. Solo una restò in vita, ma quell'una impazzì di dolore e usò la magia per creare devastazione. Qui, è dove ella si abbandonò all'abisso del potere e perse ogni freno. La maga del bagliore! La bambina annuisce, contenta di poter dimostrare comprensione. La sapiente sembra piacevolmente sorpresa. Vedo che l'eco di quel giorno è arrivato anche a te. Mio padre era solito raccontarmi la storia del continente. Nura guarda Gil, che alza le mani come a discolparsi. Sono intanto giunti davanti a un edificio che si distingue dal resto delle costruzioni per via della pianta tondeggiante e del tetto coperto di foglia di prilien che risplende di bagliori azzurrini. C'è una sola porta di legno chiaro, senza alcuna decorazione. La donna la apre, ma non entra. Ricordate: questa è la stanza della verità. Qualsiasi cosa verrà detta al suo interno, lì dovrà restare. Tu non vieni! domanda Talena. Io non sono stata convocata, ma non avere paura. Stai per vivere un'esperienza che ben poche persone possono raccontare. E forse sei l'unica per la tua età. L'elfo, come ormai d'abitudine, assesta alla ragazzina il colpetto sulla spalla che le ordina di proseguire. Nura lo saluta prendendogli una mano tra le sue, come faticasse a lasciarlo andare. L'istante dopo la porta viene chiusa alle loro spalle e sia maestro che allieva si trovano inghiottiti da un'ombra argentata. Venite avanti. La voce che li accoglie è dolcissima, molto bassa per appartenere a una donna. Talena non possiede la visione notturna propria degli elfi e deve perciò abituare la vista al passaggio dal pieno sole a quel corridoio senza finestre, la cui unica fonte luminosa è rappresentata da una sfera posta proprio in fondo al camminamento, che irradia un chiarore grigiastro. Solo in seconda battuta la bambina registra una forma umana accanto alla piccola luna artificiale. C'è una donna velata, o almeno questo le sembra. Il maestro si ferma a circa dieci passi da lei e si inchina. lena lo imita sentendosi impacciata come non mai. La figura muove impercettibilmente il capo e dall'alto sembra scendere un velo luminescente che rende tutto perfettamente visibile. La bambina sente l'aria entrarle nei polmoni fresca e pura come non mai. La luce bianca accarezza ogni cosa e rende familiare la stanza rettangolare costellata di specchi che rimandano decine di volte le loro immagini. Appena la luminosità raggiunge numero 5, senza alcuno sforzo di concentrazione, Talena osserva i suoi capelli schiarirsi in quella sorprendente sfumatura di rame cupo con cui lo aveva visto la prima volta. La maschera sembra sciogliersi come cera. Anche l'oracolo lascia cadere il velo e Gil si lascia sfuggire un'esclamazione in elfico che Talena riconosce essere qualcosa che le avrebbe fatto guadagnare uno scappellotto da parte di suo padre. Ma capisce anche il perché di tanto stupore. La donna è anch'essa di razza elfica ed il colore dei suoi capelli è talmente simile a quello di Gil che potrebbe essere sua madre o sua sorella. Il volto liscio e sereno è ulteriormente rischiarato dagli occhi argentati, è talmente bella da abbagliarli. Eme Tadan. Gil si tocca la fronte, come davanti alla statua di una divinità. Mia signora. Benvenuto, Adar, figlio di Ramtir, principe di Kalenvar. Per la prima volta Talena vede il suo maestro arrossire come un ragazzo, e lei stessa si sente come il personaggio di una fiaba dell'infanzia. Kalenvar! Non era forse il regno perduto? Possibile che fosse realmente esistito. Adahar, figlio di Ramtir, ora che conosce il suo nome, Talena sente che il legame con il suo maestro si sta cementando, benché non sia stato lui a rivelarglielo. L'oracolo fa un passo avanti, è vestita con una tunica che riprende il colore dei suoi occhi e l'unico gioiello è una collana con un ciondolo che riflette tutti i colori dell'iride in una danza ipnotica. E benvenuta, Talena, figlia di Talos. Da tanto tempo aspettavo di incontrarti. Se qualcuno le avesse tirato un secchio d'acqua addosso, lo stupore sarebbe stato di gran lunga minore. La bambina sente di dover deglutire qualcosa di ingombrante. Voi aspettavate me? Adahar ricambia la sua stretta. Sul suo volto si disegna lo stupore per quello che pensa di aver compreso, e poi un sorriso incredulo. L'oracolo fa ancora qualche passo, ora sono così vicine che potrebbero toccarsi. Il mio nome è Ilivar, figlia di Valia, la Luminosa, che fondò il regno di Kalenvar. Io sono l'occhio di questo mondo, mio. È il compito di vedere nello specchio dell'alma ciò che è stato, ciò che è e ciò che sarà. Per questo esisto e vivo fin dall'antichità. Per osservare senza alcun giudizio, per conoscere oltre ogni limite e per annunciare la verità a chiunque voglia ascoltarla. Talena si stringe ancora di più al fianco di Adahar, quasi nascondendosi dietro di lui. Non sa perché il grande oracolo di Schelo se le sta rivolgendo queste parole, quando da decenni sembra non parlasse ad anima viva. Ilivar le sorride dolcemente ed è come se il tempo si fermasse. E tu, bambina mia, sei colei che vedo continuare il mio destino, quando finalmente mi verrà fatto il dono di potermi abbandonare all'alma. La pressione le sale tanto che Talena sente il cuore pulsarle nelle tempie. Se il maestro non la sostenesse contro di sé, si sarebbe già afflosciata sul pavimento. Io... Non devi dire nulla. È un futuro ancora lontano. Ma sei la mia più grande speranza. E ho voluto vederti con i miei occhi mortali. Si guardano a lungo. Alena pensa che se si tratta di un sogno non vorrebbe svegliarsi. L'oracolo solleva le braccia e si sfila la catenina di Prilien a cui è appeso il ciondolo iridescente. Ti prego di conservarlo in mio ricordo e in memoria di ciò per cui sei nata. Con un movimento aggraziato, la collana passa attorno al collo della bambina, che rimira sul proprio petto la pietra preziosa, senza riuscire a mettere insieme una frase coerente o almeno un ringraziamento. L'elfa sembra apprezzare ugualmente ciò che vede, si rivolge quindi a Gil e gli sfiora una guancia. Per farlo deve sollevarsi sulle mezze punte. So che la proteggerai, perché è nel tuo cuore farlo. Ma ti offro in cambio... La risposta alla domanda che ti fai ogni notte, prima di addormentarti. Sì, lo riavrai." Talena vede Adahar trasalire, palesemente scosso, ma è questione di un attimo affinché il suo sguardo riacquisti l'abituale fermezza. Si inchina di nuovo. L'oracolo fa altrettanto e poi alza le braccia in un gesto benedicente. Capiscono che li sta congedando. Fuori dal palazzo di Skelos, Nura li ha tesi appoggiata al muro a braccia conserte. Mi sembrate un po' malfermi sulle gambe. Ride appena li vede barcollare oltre la porta. Sembra che vi abbia strapazzato parecchio. Non è da tutti guardare in faccia la verità, eh? Da di gomito al maestro, Talena si chiede se sappia il suo vero nome. Ciò che viene detto dentro la stanza della verità non deve uscirne. Talena vede che il suo gioiello non ha più l'apparenza gloriosa che aveva al cospetto di Ilivar, ma sembra un banale ciondolo a forma di mezzaluna come ne vendono a decine presso le bancarelle dei mercati. Meglio, pensa, così non dovrà temere che qualcuno glielo rubi. Mentre cerca di riaversi e di mettere ordine tra i suoi pensieri che si accavallano come nubi in tempesta, ascolta distrattamente il chiacchiericcio di Nura che li sta conducendo verso la biblioteca. Abbiamo fatto scorta di cibo e acqua fresca. Partiremo tra un'ora, e domani al tramonto dovremo essere su Eileden. Saremo lieti di darvi un passaggio.